Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come entrare nella villa vulcana. Ma non mi riferisco direttamente a entrare nella villa vulcano e parlare con e là, la regina e il bodyguard Ma proprio entrare lì dentro, ok? Quindi aprire la porta ed entrare proprio nella villa vulcano E viaggiare, esplorare, ammazzare alcuni boss, trovare parecchie cose, quindi... Partiremo direttamente da qui al piano di Atlas e poi per il monte Gelmir sempre più avanti in questo lungo canyon ho velocizzato il video, l'ho boostato perché veramente il video dura più o meno 20 minuti ma l'ho dovuto velocizzare per non farvi annoiare Intanto io vi consiglio di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi altre guide su Elden Ring Mi raccomando se vi servono armi, le armi più potenti di Elden Ring sempre sul mio canale, una playlist piena di tutorial quindi sempre da questa parte fate anche attenzione all'orso, che vi potrebbe anche saltare addosso e azzannarvi. Una volta arrivati qui, mi raccomando, salutate Azure, perché lui mi veramente mi ha dato la cometa di Azure. Se vi interessa avere questa cometa di Azur. adesso che la equipaggio, eccola qui. Sempre sul canale come trovare sia la cometa Tiazu, il bastone, il suo potere, le ampolle e cose così, ok? <coughs> Perché una volta arrivati qui fate un bel salto, uh, dirigetevi qui in questo punto Lì sopra mi sembra che c'è uno scudo e una spada, uh, vabbè, lascio fare a voi Comunque da questa parte poi ci sono delle scale da. quindi dobbiamo arrampicarci. Una volta arrivati qui, girati a sinistra, c'è il ponte, dobbiamo andare lì dove sta quel vortice, all'accampamento, c'è anche un punto di grazia, quindi qua sopra c'è il nostro amico cane che ci tira la palla addosso, palla di meteorite addosso, quella con le corna. Ok, eccoci arrivati. Andiamo a parlare con la principessina, ha il suo bodyguard. Vi darà così una chiave. Poi fate anche delle missioni per lei, ok, grazie. Ok, lascerà la villa Vulcano. Boom per lei, ok. Quindi dirigetevi da questa parte. Aprite questa porta, questa porta, entrate là dentro, qui. Attenzione alle lumachine. Scendete qua sotto. E proprio qui siete arrivati, proprio dentro alla villa vulcano dove ci sono i boss, armi, scudi. Attenzione a questo che veramente rompe i coglioni. Per fortuna l'ho ammazzato in pochi secondi. Eccoci qua, ok? Quindi ragazzi, io grazie a tutti per questa visione, se ti è stato utilissimo questo video, ok, se ti è stato utilissimo io ti consiglio di lasciare un like, di iscriverti al canale, di dare qualche sguardo alla playlist piena di video di Elder Ring, che vi potrebbero servire e arricchirvi, eh? quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!